Perché non vuole la psicoterapia di coppia? Questa è la domanda che mi arriva da una persona che mi ha appena scritto su YouTube eh, interrogandosi rispetto al eh, che cosa fare, rispetto al fatto che eh, una donna eh, in questo caso non, non vuole partecipare alla psicoterapia di coppia perché dice che lei sa già quello che deve fare, non vuole sentirsi eh, dire eh, quali sono le sue le scelte che deve fare, eh, non vuole avere interferenze e mi chiede quindi che cosa... Si può fare in questo caso? Qual è il motivo per cui succede una cosa simile? Quindi ho deciso di provare a rispondere a questa domanda nel 43esimo appuntamento della rubrica Il sessuologo risponde, no? Perché non vuole la psicoterapia di coppia? Questa è un po' la domanda quindi che arriva e su questa cosa io ho provato a sottolineare per quanto possibile almeno quattro possibili spiegazioni di quello che forse è importante che proviamo a leggere, soprattutto per quanto possibile, con un messaggio. Cioè l'altra persona che poi è importante che consideriamo in questo caso è un uomo che parla della sua, sua partner, della, di una donna che non vuole venire in terapia con lui. Però in realtà questa, questo discorso è indipendente dal genere. Poi si può trattare di una donna, si può trattare di un uomo, si può trattare di chiunque. Infatti quello che per noi forse è più importante soprattutto è provare a non fermarci alla comunicazione che ci viene fatta del voglio e non voglio, ma provare a prenderci un secondo per chiederci se dietro questa cosa ci sia un messaggio, c'è cioè un messaggio che ci vuole, si vuole comunicare. E secondo me ce ne possono essere diversi, io eh, ne sottolineerei almeno quattro di messaggi che l'altra persona forse sta provando a darci con la sua risposta del non voglio la terapia di coppia. Il primo, forse, prima di tutti, potrebbe essere che in qualche modo questa persona ha già deciso quello che vuole fare, cioè ha già deciso che vuole interrompere la relazione di coppia e quindi se ha già deciso eh, non, non ha motivazione a eh, cercare di investire all'interno della relazione perché tanto ha già deciso effettivamente che non c'è uno spazio ulteriore per andare avanti e quindi alla fine portare una persona simile in terapia di coppia significherebbe soltanto Cercare di eh, spingerla e di convincerla a rimanere con noi, a continuare a stare con noi e alla fine, se una persona ha deciso di interrompere la relazione, è assolutamente anche giusto non insistere più di quanto sia opportuno, lasciare una porta aperta, però poi lasciare anche che le persone facciano la propria vita, prendano le loro decisioni e vadano per la strada verso cui scegliono di andare. Diversamente non è detto quindi che quello che l'altra persona ci sta dicendo debba essere per forza questo Cioè una seconda cosa che l'altra persona potrebbe starci dicendo è Sì vedo che c'è un problema nella relazione Lo voglio affrontare ma lo voglio affrontare a modo mio Cioè io so già qual è la modalità che ho scelto per provare ad affrontare il problema Provare a risolvere la situazione E quello che succede è che ho la mia modalità e non voglio che qualcun altro mi dica qual è la sua soluzione qual è il suo modo di affrontare questa cosa perché se me lo dicesse in qualche modo mi ostacolerebbe mi direbbe una cosa che magari già so perché magari mi direbbe la stessa cosa e vado lì a sentirmi dire un'altra volta una cosa che già conosco e in questa prospettiva che è assolutamente lecita assolutamente sì eh, ci sono però alcuni problemi cioè a volte capita che le persone che dicono così a volte quindi non è che dicono no perché ho già la mia soluzione e la sto mettendo in pratica solitamente dicono ho già la mia soluzione e un giorno la metterò in pratica perché oggi non posso perché c'è qualcosa dall'esterno che mi impedisce mi ostacola mi blocca quando succede questo quindi la persona non sta più lavorando in maniera costruttiva effettivamente sulla relazione cioè finisce che la persona ci sia la, la grave possibilità che stia trovando un po delle scuse dei Motivi per non prendere in mano la relazione di coppia, il problema e procrastinare, rimandare a quando tempi migliori lo permetteranno, che spesso e volentieri finisce per essere il e allora la cosa non si, non verrà più risolta, non verrà più affrontata o eh, marcirà e deteriorerà al punto che tale che poi non sarà più affrontabile. Quando succede questo, effettivamente è opportuno che alla persona che ci dice io ho il mio metodo, noi diciamo per quanto possibile, ok, ma diamoci delle tempistiche su questo metodo, cerchiamo di dare un ritmo, se no rischia di essere soltanto una scusa, soltanto un prendere tempo e quello non è efficace, rischia di, eh, per quanto anche possa essere fatto in buona fede, rischia di far male a tutti. Una terza alternativa invece può consistere nello scenario che, detto così, può sembrare raro, in realtà succede abbastanza spesso. Secondo cui quindi uno dei due partner riconosce che ci sia un problema e l'altra persona dice no io non vengo in terapia di coppia perché non riconosce un problema, dice che accanto suo se, se, dal suo punto di vista il problema non esiste l'altra persona che si fa troppe paranoie, si fa troppi problemi, troppi viaggi mentali, dovrebbe semplicemente stare più calmo, dovrebbe semplicemente viversi le cose come vengono, che è una cosa che succede, succede abbastanza spesso per i motivi più disparati, che siano motivi relazionali, amicali, di lavoro, sessuali, di vario tipo, e quando succede questo, lì effettivamente eh, c'è un problema, cioè la persona non viene in terapia perché non riconosce che ci sia un problema e quindi dice, massimo vai te in psicoterapia individuale perché ci devo venire anch'io, e quando dice questo però sta da un lato negando che ci sia il problema che noi lamentiamo, qualunque questo sia, e dall'altro sta espr esprimendo e eh, elicitando effettivamente quello che è un altro problema della relazione di coppia, cioè un problema di lealtà, cioè perché non conta tanto il fatto che il problema ci sia davvero oppure no, cioè magari è possibile davvero che il partner o la partner in questo caso stia esagerando un problema che forse potrebbe essere più lieve, però appunto se l'altra persona non lo capisce forse la terapia di coppia è proprio il contesto in cui far capire all'altro che la situazione non è così grave come percepisce e quindi forse è proprio quello il contesto in cui servirebbe cercare di andare per eh, favorire il fatto che di questa cosa si possa parlare quando non viene fatto questo invece si finisce per creare questo secondo problema un problema di slealtà un problema in cui non si ha sufficientemente a cuore quello che è importante per l'altra persona. Si finisce per lasciare l'altra persona nell'idea che eh, ha un problema che è tutto suo, che la relazione di coppia si deve portare avanti da solo o da sola e che forse è un po' matto o matta a vedere che ci sono dei problemi quando non ci sono. Così facendo l'altra persona non la teniamo nella relazione, ma la allontaniamo in un percorso individuale di se stessa in cui se poi davvero chiede aiuto in terapia, di in terapia individuale forse davvero riesce a capire meglio qual è il problema, però quel problema prima o poi ritornerà sulla relazione di coppia perché è una relazione con una persona che non ci è venuta incontro, non, in non ha voluto lavorare insieme a noi su quella cosa e quindi abbiamo un problema. Mentre invece provare ad affrontare quella cosa in terapia di coppia può essere un ottimo modo per eventualmente capire se è un problema individuale e poi allora lì mandare la persona in terapia individuale ma salvaguardando la coppia che è una coppia che riesce ad aiutarsi a collaborare e a prendersi cura l'uno dell'altra. O l'uno dell'altro, a seconda. E in tutto questo... Quindi una terza versione invece, questa è la, versione, è la terza possibilità dell'altra persona non riconosce che ci sia un problema, un'ultima invece opzione, una quarta possibile interpretazione è che il nostro partner o la nostra partner riconosca che c'è un problema, riconosce che eh, c'è un qualcosa che non funziona ma non vuole interferenze nella sua relazione di coppia. Cioè capita che alcune persone vivano la relazione, come un contesto in cui applicare determinate strategie, determinati metodi, in cui riuscire ad avere tutto un loro stile nell'affrontare le cose e abbiano una tremenda paura che qualcuno metta il naso nella loro, eh, nel, nel loro campo giochi, nel loro modo di vivere quella situazione, nel loro modo di manipolare l'altra persona. Cioè, capita che a volte le persone quindi abbiano paura di un terapeuta di coppia perché pensano che sia qualcuno che potrebbe ficcanasare nella loro relazione di coppia ed è importante per quanto possibile rasserenare queste persone eh, spiegandogli che poi il terapeuta non è qualcuno che sta lì a intrufolarsi, non, non sta lì a giudicare quello che si fa o quello che non si fa, però piuttosto è la persona che porta un metodo di lavoro per cercare di far emergere quella che è una verità condivisa o una narrazione condivisa e condivisibile all'interno della relazione di coppia, cioè il terapeuta di coppia dovrebbe rispettare quindi quella che è l'opinione dei vari partner e cercare di fare in modo che entrambi i partner riescano a uscire da un percorso di coppia con un'unica condivisa o condivisibile prospettiva di quello che secondo loro è il modo di vedere la relazione e la vita di coppia di questo senso quindi non è che ci mette il suo punto di vista cerca di fare in modo che voi non abbiate tanti punti di vista diversi incompatibili in cui non vi capite e nel fare questo per alcune persone questa cosa è tremenda perché poi impedisce invece di rigirare la frittata ogni 3x2, diventerebbe un eh, provare a dirsi una cosa in terapia di coppia e poi fuori dalla terapia di coppia continuare a ribadire una narrazione diversa che poi a un certo punto l'altro partner potrebbe iniziare a dire sì ok ma lì hai detto un'altra cosa, sì ok ma hai più facce e questa cosa potrebbe diventare esplicita all'interno di un percorso di psicoterapia di coppia e potrebbe comprensibilmente far cadere un sacco di trucchi e manipolazioni che in realtà hanno le gambe corte e non vanno molto lontano chi vive la relazione di coppia con un campo di battaglia in cui manipolare l'altro tendenzialmente poi alla lunga non va da nessuna parte sono persone che si fregano da sole e, o continuano a saltare da fregare una persona e l'altra a poco a poco quindi da questo punto di vista eh, questi sono quattro possibili messaggi che l'altra persona ci potrebbe star dicendo no non vengo in terapia di coppia con te perché tanto ho già deciso di lasciarti, eh, non vengo in terapia di coppia con te perché ho il mio modo di lavorarci e eh, lo farò quando avrò tempo, eh, non vengo in terapia di coppia con te perché in realtà il problema non esiste, eh, sei tutta una tua testa, non vengo in terapia di coppia con te perché so che c'è un problema ma non voglio che qualcuno svegli i miei trucchetti. <ride> quando succede questo, quindi quello che possiamo fare per noi, è cercare di parlare con l'altra persona, cercare di convincerla un pochino, un certo grado di... Eh, di indecisione e di diversa motivazione da parte di, dei partner è, è naturale, è la cosa che succede sempre, cioè non capita mai che una coppia venga in terapia di coppia con entrambi completamente totalmente motivati, ugualmente motivati a lavorare in terapia di coppia, c'è sempre uno dei due che è più motivato dall'altro un po' più trascinato dall'altro. Questa cosa è normale, succede sempre ed è anche alla base di quello su cui si lavora in terapia. Cioè, no, poi in terapia non è che si può creare la motivazione dove non c'è, però eh, la motivazione è qualcosa che viene indagata, viene stimolata e poi le stesse rose fioriranno. Cioè, quindi l'idea è che poi lì si vada a coltivare la motivazione a lavorare insieme su un argomento che si riesce a vedere entrambi in maniera chiara. E invece, comunque, se poi l'altra persona fosse totalmente refrettaria all'idea del partecipare in terapia di coppia con noi, quello che possiamo pensare di fare, per esempio... Potrebbe anche essere scegliere di andare in terapia individuale col terapeuta di coppia con cui volevamo lavorare in coppia. Cioè quello che si può anche eventualmente dire è non ci vuoi venire, non c'è problema tu non venire, vado io, inizio a lavorare su me stesso, su me stessa e a lavorare sul mio modo di vivere, la mia vita e anche la mia relazione di coppia, porterò anche relazioni di coppia, quelle che sono le mie con convinzioni, le mie decisioni, i miei esperimenti e la mia maturità, la mia crescita e poi vedrai tu se partecipare oppure no a quello che io porterò nella relazione, se rimanere indietro o se proseguiremo sulla stessa strada oppure no eventualmente sceglierai tu poi se entrare anche tu nella, nella, nella terapia di coppia per lavorare insieme sulla relazione o se continuarci a modo tuo e semplicemente eh, perderti l'occasione di collaborare anche lì. Considerando che quindi quando si fa questo tipo di proposta le persone tendono a lavorare su se stesse e poi i partner a volte tendono quindi a scegliere di partecipare, spesso e volentieri capita purtroppo, eh, lo faccio notare come questione, che partecipino a volte più per boicottare il lavoro sulla persona e lavoro che l'altra persona sta facendo piuttosto che non per collaborare quando succede che partecipano per collaborare in maniera costruttiva e valida assolutamente quello che volevamo fin dall'inizio siamo tutti contenti quando invece partecipano per boicottare questo è un qualcosa che diventa evidente poi all'interno del contesto di psicoterapia e quindi a quel punto abbiamo un'evidenza che l'altra persona sta facendo dei giochetti e in quel caso poi effettivamente vale la pena eh, cercare di ragionare e prendersi cura di se stessa all'interno di una situazione che non è più forse quella che avremmo voluto e forse iniziamo a avere qualche evidenza del fatto che non lo, non lo sarà mai. Quindi in questo senso quando la persona dice che non vuole la terapia di coppia, la psicoterapia di coppia, ci sta dando dei messaggi e il modo in cui noi rispondiamo a questi messaggi, utilizziamo questi messaggi, può anche aiutarci effettivamente a fare alcuni ragionamenti e capire alcune cose che possono esserci utili e possono essere argomento su cui lavorare. Questo è tutto, spero che la mia risposta al perché non vuole la psicoterapia di coppia sia sufficientemente chiara. Per ulteriori domande scrivetemi via mail, su YouTube, su Facebook, su tutti i vari social, su Instagram dove sono. Questo è tutto, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.